Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi video unboxing di un sito nuovo, un sito di cui non vi ho mai parlato e appunto che vi presento oggi, il sito si chiama New Craft Day ed è un sito molto economico dove potete trovare dei kit dedicati alla pittura diamante alla pittura numeri al punto croce eh, al ricamo ma anche strumenti e materiali che possono tornarvi utili in diversi ambiti del fai da te per il video di oggi infatti non ho voluto prendere uh, questi kit uh, qua uh, già pronti diciamo per uh, dipingere con i diamanti perché comunque ve ne ho già portati uh, tanti e ve ne ho già presentati tanti e sapete già insomma come realizzarli e cosa sono e cosa fare e come farli quindi ho voluto scegliere dei materiali, alcuni nuovi che non ho mai utilizzato, un po' per mettermi alla prova, un po' per portare contenuti diversi nel canale e poi eh, dei materiali invece eh, per utilizzarli diciamo in maniera alternativa. Come sempre vi lascerò giù nell'info box sia il link del sito che eh, quello di tutti i prodotti che vedrete insomma in questo video e niente direi che è arrivato il momento di vedere che cosa ho preso dal sito allora i materiali sono arrivati tutti uh, dentro questo sacchetto qua come primo materiale ho preso questi fili di eh, cotone super super colorati, all'interno se non mi ricordo male ce ne dovrebbero essere eh, 50 colori differenti, poi ho preso questo eh, pezzettino di stoffa, non so come si chiama di preciso... Uh, ma è una stufa particolare che se non ricordo male serve per il punto croce adesso non so se si vede bene nel video comunque ogni prodotto che vi mostro nel video ma questo ormai lo sapete già perché ve lo ripeto ogni volta uh, poi ve lo mostrerò in modo più dettagliato nel video uh, dedicato nel video specifico in cui andiamo ad aprirlo e anche ad utilizzarlo ho preso questo anello di legno che serve sempre per il ricamo credo il, il ricamo mi, mi confermate ok e poi ho preso uno strumento che non conosco che non ho mai usato che non so nemmeno se sono capace ad usarlo lo vedremo insieme in uno dei prossimi video e, um, ma l'ho visto un annetto fa circa da una ragazza su Instagram e mi ha incuriosito un sacco perché io non sono bravo nel cucito, nel ricamo, nel punto croce nel niente che abbia a che fare con l'ago e filo questo potrebbe essere per me la soluzione lo strumento di cui vi parlo è questo che se non ho capito male si chiama Needle Punch una cosa del genere, fatemi sapere se voi lo conoscete e se avete consigli su come usarlo, ve ne sarei grata, lasciatemi scritto tutto qui sotto, sentestatemi dei messaggi su Instagram, trovate il mio nome qua da qualche parte, eh, che io si leggo tutto, se avete voglia di insegnarmi, io sono qui e, e poi insomma dopo proverò anche a fare il video e sì insomma volevo provare ad utilizzare questo strumentino qui e vedere se effettivamente riuscirò a, ri a risolvere i miei problemi con l'ago e filo perché non siamo compatibili non so per quale strano motivo ma mi mette davvero ansia Una... se vedete uno dei miei vecchi video in cui ho provato a fare l'uncinetto mi sembra Bene, io credo di non essere mai stata così male nella mia vita per realizzare un progetto fai da te perché quella cosa mi metteva davvero stress, cioè mi faceva l'effetto contrario che in realtà dovrebbe fare un hobby o, o, o il fai da te, no? Ok, quindi speriamo che eh, non sia un completo fallimento anche questo e niente. Il sito di New Craft Day è un sito. Ottimo se volete fare dei regali diciamo che va bene assolutamente per tutte le età dal bambino più piccolo ai ragazzi agli adulti agli anziani va bene davvero per tutti quanti quindi se dovete fare un regalo Qui trovate assolutamente qualcosa di carino che sarà sicuramente apprezzato in più penso che siano eh, anche degli ottimi passatempi da fare sia da soli che in compagnia sì non so durante le vacanze estive durante le vacanze di Natale o durante le vostre giornate se come adesso fa freddo o piove nei vostri momenti liberi per rilassarvi credo che eh, siano molto molto carini e molto utili in più ci sono sempre un sacco di sconti all'interno del sito eh, e promozioni varie quindi insomma ci sono sconti e promozioni tutto l'anno e nel caso potete anche approfittare del mio codice sconto che è Serena10 ma ehm, comunque vi scrivo tutto sotto giù nell'info box sia il codice sconto che la promozione che il link tutte le informazioni che vi possono tornare utili, utili trovate tutto giù nell'info box insomma se dovete prendere qualcosa fate le scorte adesso così siete a posto per tutto l'anno andate a dargli un'occhiata se già lo conoscete fatemelo sapere giù nell'info box se invece non lo conoscete appunto andate a spiare nel sito magari trovate qualcosa di interessante e invece fatemi sapere se vi piace Um, se vi piacciono questi video in cui vi faccio conoscere i siti insomma dal quale uh, prendo i materiali e magari fatemi sapere anche voi uh, giù nei commenti da quale siti vi rifornite che magari potrebbe anche tornarmi utile. Fatemi sapere sotto nei commenti da quale di questi oggettini devo partire per realizzare il prossimo video fai da te e niente, adesso io smetto di parlare però tocca a voi, lasciatemi un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video e sì, iscriviti perché più della metà delle persone che mi seguono non sono iscritte, quindi iscriviti così non ti perdi i prossimi video e per chi vuol parlare con me invece mi trovate sotto nei commenti o su instagram e per chi mi vuole sostenere invece eh, condividete il video con i vostri amici o sui vostri social con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao